E bentornati oggi ho questo peperone e un po' d'aglio non so ancora com come diventerà se contorno o sugo però la base è praticamente la stessa quindi inizierò a fare un procedimento così ovvero taglierò il peperone lo metterò poi in padella con un po' d'olio e l'aglio che ho già sbucciato e lo bucherò tra poco con la forchettina come la come va fatto sempre con l'aglio, affinché rilasci il suo sapore e si possa cavare abbastanza facilmente. farlo ripieno è molto più semplice. Lo tagliate come vi pare e poi togliete all'interno tutta questa parte che è qua che è ricca di semi per poterla poi buttare. E niente, mo vedrò di farla, penso farò dei... non dadini, ma... Diciamo, farò delle piccole lo taglierò insomma a pezzettini tutto tagliando ma ci devo dire una cosa perché magari c'è chi nella preparazione vi dice che va sbollentito un attimo il peperone e poi va spellato ognuno diciamo ha la sua ricetta questa veramente è una ricetta che faccio semplice semplice la base ripeto il peperone che sto tagliando appunto a pezzettini faccio vari per fare prima l'ho tagliato prima a listelle così e poi a pezzettini tutto ho finito adesso di tagliare eh, i peperoni, più o meno tutti a pezzetti uguali, e ho messo a riscaldare eh, uno spicchietto d'aglio che ho bucherellato con la fofraecchetta, con un filo d'olio d'oliva, e adesso andrò a aggiungere così i peperoni, ecco qua. Poi ci aggiungerò anche un goccino d'acqua, che non ci sta male, e andrò a coprire, lo cuocio a fuoco lento, cottura molto lenta perché tanto sono peperoni ci vuole comunque tanto e poi perché così ho deciso così si intravede ho versato un pochino d'acqua cerco di zoomare ma mm, niente eh. e vabbè quindi per insomma per eh, una cosa in più ho versato un pochino d'acqua e adesso prenderò un coperchio e l'andrò a coprire in modo che possa con un valore procedere le seconde prima anche se ci vuole del tempo, ecco qua uh, sì. ho aggiunto eh, sale e pepe e niente ho fatto un po' di sughetto, come vedete ho deciso fino alla fine come trasformare questi peperoni e alla fine mi sono deciso di farne un bel contorno per questi filetti di salmone e userò anche questo pomodoro che eh, use, spappolerò nel mixer e aggiungerò ai peperoni. E ovviamente sempre un po' di concentrato di pomodoro. Questi filetti devono, sono surgelati e devono cuocere 10 minuti nell'acqua bollente. Poi si condiscono con un filo d'olio e ovviamente come contorno quei meravigliosi peperoni. Ci vediamo nella prossima clip. E ho appena costato diciamo il tagliato il pomodoro e l'ho messo nel robottino e adesso premendo sopra e verso la, questa purea di pomodoro direttamente sui peperoni modo da dare un po' più di colore a questo contorno meraviglioso ecco qua e aggiungo un altro pizzico di sale ci vediamo nella prossima clip sta ancora come vedete preparandosi ho aggiunto un po' di concentrato di pomodoro e appena bollerà qui aggiungerò i miei due filetti di salmone ancora congelati e dovranno cuocere per circa 10 minuti e dopo andremo a fine eh, come si chiama preparazione a impiattare il tutto i peperoni, che come vedete si sono ben asciugati e adesso che l'acqua bolle metterò i due salmoni che cuoceranno per circa 10 minuti ecco qua Primo, ovviamente ho messo anche un pochino di sale E il secondo, ecco qua Come potete vedere ho appena finito di impiattare Molto semplice e veloce E qua mi sono riservato un po' di sughetto qua, Che andrò a assaggiare Mamma mia, -hmm. quanto è Beh, io vado a papparmi questo salmone Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!